Tornate al weekly nick. Il vaiolo delle scimmie, che direi che possiamo colloquialmente chiamare vaiolo dei è un upside-up del nuovo ordine mondiale degli ebrei ringobbiti con le dita concerte che dicono Eccellente. Per vedere come reagisce la popolazione Il problema questa volta è che la gente si è pienamente rotta i coglioni Quindi la spinta mediatica è morta praticamente sul nascere Non ho neanche fatto in tempo a farci un episodio e ora che lo faccio non si merita neanche uno speciale È una news come le altre Cos'è effettivamente nella pratica il vaiolo dei... È una malattia abbastanza cringe che può essere pericolosa praticamente solo se sei un uomo pattume, uno schifo umano, una pustola già di tuo, vivi sporco di merda e quando apri la porta di casa per uscire si sente in background un... Somebody wants. Avete capito quindi chi sono i... in questione. Mi sto riferendo ovviamente... Ai froci... Non posso dirlo troppe volte per questo censuro Siccome il loro mese non si sa mai che le piattaforme varie mi possono censurare Perché dico troppe verità scomode con il tempismo sbagliato Però sì, in pratica è una malattia che ti fa venire le pustole sulla pelle Che gira nell'umido e nella merda Che si crea in camera da letto dei culattoni E si diffonde capillarmente nelle comunità sporche come quelle dei finocchi Ah, ma pensavo intendessi il vaiolo dei negri Sì, scusa, pensavo si capisse perché si sa che in Africa sono immuni Lì non, non ce l'hanno il telegiornale il Twitter, Elone Moschetti alla fine ha vinto. Non so chi è che fosse ad avere l'autorità di vendere Twitter quando lui ha offerto la grana, ma pare proprio che sia stato dato l'ok. Okay. L'affare da 50 miliardi di dollari è stato lasciato per ora in sospeso perché Twitter a quanto pare è ancora più uno scam di quanto già non si sapesse. Già da quando è stata accettata l'offerta, la gente di sinistra e generalmente dell'establishment, della palude incrostata dello Stato, ha cominciato a perdere valanghe di follower, mentre le controparti di destra hanno cominciato a fare gli stonks e guadagnare in gran quantità. Solo per il weekly nick una registrazione rubata di quello che si sentiva nelle sedi di Twitter il giorno che hanno annunciato la vendita a Elone. Allarme rosso, allarme rosso, nascondere la soglia, cancellare le tracce di favoritismo politico negli algoritmi, muoversi ordinatamente in fila indiana, chi sta ancora mangiando i propri insetti finisca senza agitarsi. Allarme rosso. Questo, più poi il fatto che da un'indagine recente è stato concluso che circa il 50% dei follower di Biden sono falsi, ha fatto dire a Elone No, no, ragazzi, qui mi state scammando, qua mi prendete per il culo 50 miliardi per sto cesso, ma anche no. Questo detto più lentamente in inglese, balbettando. -bal Tra l'altro quando ho letto la notizia, immaginate il mio sgomento mento, nel momento mento. in cui scopro che il più lento mento, e spento mento, dei presidenti si fa vanto mento. dei suoi follower di cui il 50% mento. sono falsi. Scam menzogne. Inoltre abbiamo visto cosa fa di questi tempi il presidente USA nel tempo libero, quando non si incarta in conferenza rispondendo a domande preapprovate, leggendo le risposte da un foglio, non tende la mano per stringerla ai fantasmi, non affossa l'economia statunitense in parte con la mondiale e non scorre i lobby delle orecchie delle bambine tra le labbra. Il suo nuovo hobby è cadere dalle biciclette. Quindi sì, andava in bici discorsando per i presenti giornalisti di partito e al 34 metro che faceva in bici gli è venuto uno dei suoi soliti crampi al cervello un raro audio ravvicinato dell'accaduto uh, abbiamo molto in comune in effetti anche a me piace andare in giro in bici in condizioni non ottimali la differenza è che nel mio caso è la bicicletta che cigola nel suo sono gli ingranaggi del suo cerebro sapete cos'altro è caduto violentemente ultimamente? il prezzo dei bitcoin Whoa! Stavolta sono tornati a quota 20.000 Facendo però salire il livello del mare Per via delle lacrime dei, dei nerd, nerd Che ci buttano i soldi come scimmie alla slot machine E poi ti guardano seriamente e dicono Ho investito Ecco bravo, ora investi in una polo bianca già bella unta scorreggione, Che così ti presenti prontissimo al colloquio al McDonald's. All'Eurovision gli Ukrainian hanno rifatto la canzone dell'anno prima Uguale ma peggio E con una parte rappata dal peggior rapper del paese Proprio ha vinto un'elezione Bianco e Mohammed con Britney Rividi, erano l'unica canzone effettivamente orecchiabile di tutto il contest che fighi mamma mia me li mangerei sbordatemi in culo però si erano già tutti rotti coglioni e non li hanno votati neanche gli italiani tornando all'ucraina scusate non sono stato a perdere tempo a chiedere all'ucraina dell'episodio dell'ucraina cosa dicesse il testo perché se devo solo tradurre faccio prima a chiedere a google traduttore quindi ecco voi la traduzione real time io ho vinto il premio peggior rapper del mese il mio alito odore di maionese se hai un cuore prendi le mie difese e appendi al balcone i colori del mio Paese, facciam schifo, ma anche pena suoniamo più nelle chiese. Votami se hai il ritardo che raggiungo il traguardo. Sì, in pratica Zelensky vuole farci capire di essere profondamente cambiato dai tempi in cui faceva gli sketch pseudocomici nudo in TV e ora che è un vero uomo forte con i muscoli muscolosi che sporgono dalla stessa maglietta verde che porta da tre mesi. Per squadrare i piedi a terra, ha mandato all'Eurovision la peggior canzone uscita nel paese da vent'anni. Anche a fare i gesti, a vestirsi da rapper, non convincevano nessuno, neanche la scimmietta che faceva la breakdance lì davanti a loro sapeva fare il suo veramente uno scempio una vergogna però sì lo sai benissimo che devono vincere hai le palle di non votarli eh? sei forse un putiniano eh? richard benson è morto giga f per il bro di tutti noi per la prima volta in un podcast un minuto di silenzio insieme agli ascoltatori un minuto se mettete in pausa ecco a Peschiera del Garda, ridente paesino in riva al lago di Como, c'è una grave carenza di mine anti-uomo che si è palesata con un'invasione organizzata di una banda di Momo. Tramite probabilmente delle chat su Telegram si sono organizzate in qualche migliaio di marocchini Ini. e tunisini Ini. e vari africhini, Ini. insomma dei babbeduini e si sono ritrovati casualmente a fare danni e schifo. Chi l'avrebbe mai detto? Un gruppo di Mohammed che danno fastidio. Tu l'avresti mai detto? Sono sicuro che lo stupore ti sta rubando il fiato. Non una volta nella tua vita ti è capitato di essere inglese infastidito da un gruppetto di giovani nordafricani strafottenti e arroganti. Una notizia shock, gente da cui non te lo aspetteresti mai. Chi sarà il prossimo gruppo a stupirci? Eh? Il coro dei chierichietti? I turisti giapponesi? Le ballerine di danza classica? La scuola di linguaggio dei segni che urla in piazza per testare insieme se sono ancora sordi? L'orchestra improvvisata di tamburi e batterie con un centopiedi come direttore sperimentale? Incredibile, che tempi sono mai questi? Adesso perfino i marocchini danno fastidio. Ah... So, mi venivano in mente solo esempi che riguardavano la musica perché sto già pensando al prossimo episodio evidentemente Nello scorso news dissi che il prossimo episodio sarebbe stato qualcosa di soave e Poi è diventato quello di Giovanni Ambra perché era appena uscito il verdetto e dovevo rilasciarlo per cavalcare l'onda Il problema è che ultimamente ci sono così tante currenting, così tante onde da cavalcare Che sono più quelle che gli episodi che faccio in tempo a fare, che ho il tempo materiale di fare Va bene, anyway, il prossimo episodio sarà uno dei main con ospite giurin giurello Sarà soavissimo, musicalmente. E anche se succede il finimondo Fanculo perché non è possibile che tutte le cose Che faccio sono novità di vario tipo Chi se ne frega delle novità Voi volete sentire me, non il mondo Comunque in generale non mancheranno gli episodi Ho pianificato già i prossimi ben quattro Nella mia testa, i tempi stanno accelerando Inoltre ogni king degli dei greci Che si rispetti ha un tridente Quindi sto costruendo il mio tridente Diciamo, non è un'impresa facile Perché deve essere arrugginito con la mia bici Ma pungente come il padrone Ma quando sarà definitivamente pronto vi presenterò il tridente stridente, stridente.